Sul pianeta Digitus, Tork va a visitare la sua amica Mork che ha appena iniziato a costruire la propria Digit casa. Ciao Mork, come sta venendo la casa? Non male, a parte qualche piccolo problema. I miei arnesi continuano a rompersi. Non riesco a capire i progetti che io stessa ho scritto e ho sprecato metà dei miei Eurork per comprare cose che pensavo mi occorressero, per poi scoprire che non ne avevo più bisogno. Ho pensato che sarebbe stato facile farlo da sola. Mmm, ho capito. Oh mio Dio, sta cadendo! Oh no! Sul nostro pianeta Humanitus usiamo Standard per i nostri edifici. Lo Standard è lo strumento più usato nella comunità di Humanitus. Qualsiasi risorsa tu abbia, è usabile, riusabile, sicuro e sostenibile. Aspetta, ora ti mostro come funziona. Come puoi vedere, con Standard puoi condividere risorse e tecniche di costruzione si chiama interoperabilità per i tentacoli di Malork! inoltre puoi utilizzarlo per eseguire molti lavori di riparazione e manutenzione anche se non ti sei costruito la casa da solo producendo e usando standard, condividiamo le stesse risorse e le conoscenze a loro associate con tutti gli umanitusiani ovunque si trovino quindi pronta partenza e inizia a usare standard. sembra viglioso!